Buongiorno a tutti e ringrazio Giovanna Aranci e a Francesca Ussani che ci stanno aiutando appunto nell'organizzazione di questo incontro. E che fanno parte anche del, del nostro team, insieme a Candida Marchi, che è qua presente, che sono collaboratori di Wikimedia Italia. E grazie anche ai uh, collaboratori uh, che hanno iniziato adesso poi uh, a lavorare sul, sul progetto: uh, quindi ci sono anche Federico Benvenuti, Luca Martinelli, uh, c'è Valerio Iannucci e forse anche Paolo Fichera, che non ho visto nell'elenco ed è, uh, sono le quattro persone che lavoreranno sul progetto. E grazie anche a voi che. Uh, che siete qui per sentire un po' com'è com questa idea e, e magari eh, se avete voglia di, di contribuire, so che alcuni hanno già dato la disponibilità, quindi grazie mille, ma anche a eh, nuove persone se hanno voglia di, di unirsi al team, ne ehm, siamo molto contenti. Ehm, L'obiettivo di questo incontro è fare una presentazione abbastanza generale eh, del progetto, Um, volevo un attimo partire da, da come è nato uh, quindi raccontarvi anche uh, il progetto Wikipedia Primary School perché alcuni dei risultati magari possono essere utili è presente anche la mia collega uh, Marta Pucciarelli della, della SUPSI, noi abbiamo fatto questo progetto in Sudafrica, Wikipedia Primary School uh, tra il 2014 e il 2017 e già nel 2000, tra il 2010 e il 2012 avevamo fatto uno studio di fattibilità con la Fondazione Lettera 27 in cui raccontavamo coinvolto anche Luca Martinelli, invece, una, insomma, una lunga storia questo progetto. E volevo parlarvene perché... Um, tra l'altro alcune delle persone coinvolte eh, già nei progetti precedenti hanno o sono coinvolti come volontari o come collaboratori hanno dato comunque la disponibilità a fare in modo anche che l'esperienza che abbiamo già fatto possa essere anche trasmessa in questo nuovo progetto, eh, volevo parlarvene perché eh, alcuni dei risultati possono essere utili anche in questa nuova fase. Um, e Infine eh, mi soffermerò un attimo sul processo, eh, per raccontarvi che cosa abbiamo già iniziato un pochino a fare con, con il gruppo, eh, qual è l'approccio e poi anche eh, sentire i vostri commenti e vedere in che modo possiamo mh, aggiustarlo, magari incontrarci ancora per discutere delle questioni più specifiche. Um, vi chiederei la gentilezza anche se avete commenti di, di postarli nella chat uh, o di alzare la mano io faccio magari un po' fatica a seguire quello perché vedendo le slide um, faccio fatica a vedere uh, poi le vostre icone per cui magari a Giovanna e Francesca possono aiutarmi o se qualcuno poi magari mi dice se mi devo fermare o se c'è qualche chiarimento che va aggiunto altrimenti inizio a farvi un pochino una panoramica e, e poi appunto la chat sì. la monitoriamo noi appunto Fantastico, io Giovanna, in caso mai ti interrompiamo se c'è qualcuno che Perfetto. fa una domanda ottimo che così ehm, benissimo quindi comincio anche mostrandovi magari mh, qualche, qualche slide che aiuta a seguire il discorso se poi ci sono altri argomenti di cui uh, vorrete parlare, uh, possiamo farlo magari alla fine della presentazione, o non esitate ad interrompermi e, uh, e possiamo appunto soffermarci su questioni. Allora, questo progetto uh, Wikipedia e la scuola italiana con questo lavoro aggiuntivo di Wikisource è iniziato proprio poche settimane fa. E uh, vorrei subito dire che nasce uh, anche un po' da, da questo momento della Covid-19, nasce comunque dall'attenzione dall che, che vorremmo avere adesso per, per le scuole italiane, che ovviamente uh, hanno tante uh, delle difficoltà di non poter uh, accedere ovviamente alle classi e avere magari il beneficio di documentazione online. Um, ma in realtà il progetto nasce da una domanda abbastanza banale. Uh, qualcuno ha dato un'occhiata a come sono i contenuti legati alle scuole italiane su Wikipedia? Uh, non si potrebbe un attimo verificare come sono messi questi contenuti, questi argomenti, siamo sicuri che le voci che si studiano a scuola o quelli che sono gli argomenti che si studiano a scuola, perché poi Wikipedia può essere un'integrazione magari in altri ambiti, ma abbiamo dato un'occhiata a come sono questi contenuti che di solito si studiano a scuola e um, l'idea proprio del progetto uh, è abbastanza semplice, è quella di accertarci che ci siano questi argomenti della scuola italiana su Wikipedia. Accertarci vuol dire anche, ovviamente, non soltanto che esistano le voci, ma anche che quelli che sono eh, i temi, i, gli argomenti principali che si studiano a scuola, siano documentati, quindi anche proprio i contenuti che siano presenti. Um, L'obiettivo uh, di guardare a, a come sono questi contenuti nasce dal semplice fatto che Wikipedia è consultata già da tantissime persone. Um, è già uno strumento consultato da studenti, docenti, genitori, è, una, è un tipo di risorsa uh, su internet che viene definita un Open Educational Resource, perché appunto è una risorsa educativa aperta e già noi come wikipediani, come sostenitori di, di Wikipedia e dei progetti Wikimedia abbiamo come obiettivo quello di rendere accessibile la somma della conoscenza, per cui andare a Lavorare, andare a focalizzare la nostra attenzione sui contenuti che vengono spesso trattati a scuola può essere un, uh, un ambito tematico, un taglio particolare che diamo, ma è perfettamente coerente con quello che già facciamo. Un elemento uh, importante di Wikipedia è che ovviamente appartiene a un ecosistema di siti internet. Wikipedia è legata a tanti altri siti, a tante altre risorse. Qua sono citate solo qualcuna. Noi in realtà non lavoreremo su tutte le risorse di Wikipedia, però chiaramente eh, alcuni progetti eh, saranno comunque eh, coinvolti. Eh, in particolare Wikisource, che è entrato a far parte proprio del progetto, anche proprio per un desiderio specifico di Mizar, eh, che ci teneva molto, perché è sempre stato attivo anche su questo progetto, quindi eh, faremo attenzione che ci siano contenuti ehm, rilevanti per la scuola italiana, quindi testi originali che spesso si studiano nelle scuole italiane, anche su Wikisource, ma anche su progetti vicini al nostro mondo, quali sono Internet Archive e Liberliber. Liber. Guarderemo che altre risorse sono presenti che possono arricchire Wikipedia e che possono invece arricchire uh, come progetto Wikiversità, che è comunque ben correlato ai... Al, al, ai temi della, della scuola e dell'educazione vedere come sono i contenuti e se possono essere migliorati Va um, però detto che l'attenzione è centrata su Wikipedia veramente per un motivo di divulgazione di Wikipedia, cioè Wikipedia è impressionante come, um, come visibilità e come utilizzo e come presenza, questi chiaramente sono i rating legati alle edizioni um, in inglese, uh, però dà un'idea proprio della portata, cioè non tutte le fonti di informazioni sono uguali e il fatto di enfatizzare comunque l'attenzione verso Wikipedia è proprio perché è già usata è proprio perché ha già una grandissima ehm, presenza nella vita delle persone. Ehm, allora, quando si dice eh, accertarsi che su Wikipedia ci siano i principali argomenti trattati nella scuola italiana, allora bisogna un attimo capire di che cosa stiamo parlando. Allora, ho identificato un quattro punti chiave sui quali poi tornerò per raccontare meglio eh, il progetto e le diverse fasi e che cosa tecnicamente poi vogliamo fare per, per rispondere appunto a questo, a questo obiettivo. Uh, molto rapidamente uh, le quattro fasi sono identificare che cosa vuol dire uh, argomenti trattati nella scuola italiana, questo non è un tema così uh, chiaro, è un po' ambiguo, per cui bisogna un attimo uh, trovare una soluzione che sia condivisa e che sia anche discussa con le persone per, uh, per arrivare ad, una, ad un elenco validato. Una, secondo, una seconda fase è quella di collegare questi argomenti che abbiamo identificato con i contenuti di Wikipedia e dei progetti Wikimedia, cioè banalmente dire a quale articolo di Wikipedia corrispondono, a quale voce di Wikipedia corrispondono. Un terzo elemento è valutare la qualità di questi contenuti anche per capire che cosa bisogna fare, cioè che tipo di interventi potrebbero essere utili per migliorare questi contenuti. E infine... Uh, intervenire sui contenuti e sugli strumenti di, disponibili ma anche uh, creare un sistema affinché questi contenuti possano essere monitorati nel tempo e quindi si possa anche intervenire poi in futuro e continuare il lavoro c'è anche uh, importante da dire quello che non facciamo il progetto non vuole uh, incoraggiare le persone a usare Wikipedia il nostro scopo non è dire che Wikipedia è un, lo strumento ideale per la didattica, dovete usarla Uh, il nostro scopo è semplicemente quello di dire, siccome le persone già usano Wikipedia, verifichiamo che i contenuti ai quali hanno accesso uh, siano um, il meglio possibile. Un'altra cosa è non è che trasformiamo Wikipedia in uno strumento più adatto alla didattica, magari aggiungendo esercizi o facendo, uh, facendo fare a Wikipedia cose che, che non, non fa, che non è la sua natura fare. Infine, non è che, anche se stiamo studiando e guardando i programmi della scuola primaria, non è che vogliamo che il linguaggio di Wikipedia sia adatto alla scuola primaria o alla scuola secondaria di primo grado, tendenzialmente il linguaggio di Wikipedia resterà eh, è pensato per essere un linguaggio eh, adatto ad un pubblico che è di scuola superiore, eh, quindi il linguaggio resterà, magari eh, cercheremo di fare attenzione alla chiarezza delle voci, perché giustamente devono essere leggibili anche per una persona che ha un eh, una formazione di scuola, da scuola superiore, però eh, non è che banalizziamo o semplifichiamo i concetti eh, per trasformarli in uno strumento adatto ai bambini, perché quello non, non può farlo Wikipedia. Eh, volevo anche segnalare che questo progetto non nasce da una dimensione esclusivamente italiana, ma nasce da una dimensione internazionale. In realtà, quando eh, io ho lanciato questo progetto nel 2010 nasceva da un'esperienza che era stata fatta in Kenya nelle scuole. In pratica era stata portata a Wikipedia nelle scuole, in alcune scuole de, del Kenya, lì, eh, tra l'altro in zone rurali, e eh, i ragazzi e eh, i docenti erano entusiasti perché avevano ricevuto Wikipedia offline, però eh, lamentavano il fatto che era molto interessante quello che avevano ricevuto ma non c'erano gli argomenti che loro di solito studiano a scuola, c'erano gli argomenti che i ragazzi studiano in Gran Bretagna perché la selezione degli articoli e il materiale che era stato caricato era, eh, veniva essenzialmente dalla Gran Bretagna, nessuno si era posto il problema di quali erano i materiali studiati in Kenya. E la natura eh, è proprio nata da questo, questa idea del vedere eh, che cosa studiano le persone nel mondo per eh, accertarci che su Wikipedia tutte le cose che vengono studiate nel mondo siano documentate. E il motivo per il quale questo può essere utile è perché se noi parliamo della somma di tutta la conoscenza andare a vedere cosa studiano le persone alla, alla scuola elementare, alla scuola primaria è un modo per cominciare a mettere le basi di una conoscenza che è veramente molto più internazionale di quello che spesso Wikipedia è. Inoltre, eh, il progetto è internazionale per la natura stessa di Wikipedia. Wikipedia eh, vuole che gli articoli abbiano un taglio eh, internazionale, non vuole localismi, eh, è un progetto plurilinguistico, inoltre è anche una, un progetto che eh, guarda il mondo anche nelle lingue, quindi la nostra Wikipedia in italiano non è la, la Wikipedia degli italiani è semplicemente una Wikipedia nella lingua italiana per cui la sua attenzione deve essere sempre quella con un respiro internazionale e, um, un altro tema che uh, quando si inizia a guardare al mondo diventa molto importante è che um, se affermare la notability la rilevanza di argomenti uh, di tanti luoghi del mondo è molto complesso nel momento in cui noi citiamo come fonte i programmi della, della scuola tutto diventa notable. Cioè è molto più facile nel momento in cui noi abbiamo una fonte che ci fornisce un elenco di contenuti, come la scuola, um, rendere questi contenuti automaticamente rilevanti per tutti gli editori. Per cui eh, in questo processo, soprattutto se uno inizia a guardare ai sistemi scolastici dell'Africa, eh, e visto che i contenuti su Wikipedia sono molto limitati, l'argomento diventa molto, eh, molto più forte, molto più facile da negoziare con la comunità, e quindi tutti gli argomenti della scuola primaria sono considerati rilevanti e non c'è nessun problema di notability, quindi non vengono eliminate le voci. Inoltre poi, la scuola è uh, insegnata in tantissime lingue, non soltanto uh, le lingue locali vengono utilizzate, quelle, le cosiddette lingue locali, ma spesso vengono usati anche dei dialetti per insegnare nella scuola uh, elementare um, noi abbiamo, vabbè, la scuola in Sudafrica nel progetto che abbiamo fatto, la scuola primaria utilizza 11 lingue è il motivo per il quale Sudafrica è un caso studio così interessante e, ma la diffusione delle lingue è altissima soprattutto nel sistema della scuola primaria, per cui anche quello è un elemento importante per noi uh, che sosteniamo i progetti uh, di Wikipedia in tanti lingue del mondo un, un altro elemento che va considerato è uh, che tendenzialmente i contributori di Wikipedia sono abbastanza campanilisti e nazionalisti cioè i progetti che enfatizzano una dimensione nazionalista nel senso buono, se vogliamo, a volte anche non necessariamente però tendenzialmente funzionano meglio uh, per due motivi, il primo perché uh, i contributori tendono a contribuire uh, di argomenti che sono legati al, al loro territorio quindi ci tengono al loro territorio può essere ovviamente il loro paese, ma anche proprio la loro nazione. Il secondo aspetto è quello legato comunque alle fonti, eh, nel momento in cui noi guardiamo un sistema nazionale, che può essere l'elenco dei monumenti na nazionali o gli, i monumenti che sono riconosciuti, eh, oppure i libri di testo di sistemi scolastici nazionali o appunto gli esami, eh, in quel momento abbiamo comunque della... De le fonti che sono delle fonti ufficiali e ci aiutano molto a, a produrre contributi legati a Wikipedia che sono piuttosto funzionanti, si è visto vabbè, in particolare col progetto Wikileaks Monument che è stato um, un esempio veramente molto significativo per tutta la, la comunità. Tra l'altro eh, il progetto Wikileaks Monument con una scalabilità nazionale è stato eh, in assoluto la, la prima e più grande collaborazione tra tutti i, tutti i capitoli del mondo per cui anche in questo mh, molto nuovo e molto significativo. Eh, L'altro tema sempre è la forza comunque dei, dei contenuti legati alla, allo stampo nazionale, anche questo emerge poi in come è strutturata Wikipedia e in cosa manca. Un'ultima cosa che volevo menzionare legato a questa dimensione internazionale del progetto è che eh, la scuola di tutto il mondo, cioè la stragrande maggioranza delle scuole non sono come la scuola italiana, non sono come le scuole europee o statunitensi, cioè il, il sistema scolastico nostro è una minoranza rispetto al resto del mondo. Nel mondo la scuola primaria è soprattutto la scuola che ti permette poi di poter prendere la patente, eh, che vuol dire eh, tantissime professioni, eh, è, una, è un esame che va sostenuto, per cui di solito i contenuti non sono come nel nostro caso eh, basati su competenze, ma sono basati veramente sulla la capacità poi di arrivare in fondo alla scuola primaria e fare questo esame e passarlo. E Infine un altro elemento importante è il fatto che non sono solo bambini che fanno la scuola primaria, noi associamo sempre a questa immagine eh, di bambini la scuola primaria, cosa che non è assolutamente... Uh, quindi volevo accennare a questa dimensione internazionale perché il progetto um, che abbiamo fatto e lanciato a partire poi dal 2010 aveva questo respiro e secondo me è importante che anche quello che facciamo su, su, a livello italiano uh, partecipi anche un po' di questa dimensione internazionale, proprio perché come dicevo prima la nostra natura uh, come Wikipedia anche in italiano non è una natura nazionale ma è una natura sempre con respiro internazionale. Volevo adesso mostrarvi eh, un po' i risultati del progetto Wikipedia Primary School, molto rapidamente per darvi un po' un excursus di quello che è stato il materiale. Allora, il progetto è un progetto eh, universitario. Considerate che adesso, con il progetto che stiamo facendo in Italia, ehm, Stiamo un po' replicando la stessa struttura, con la differenza che questo progetto che abbiamo fatto con l'università era un progetto da circa 300.000 euro. Uh, che è durato tre anni e che era in collaborazione con l'Università di Cape Town, con uh, Tobias uh, Schoenvetter, che era um, uh, uno dei co-coordinatori di Creative Commons Africa, uh, per cui era un progetto con un altro respiro, con uh, dei tempi molto più lunghi, con anche un comfort che noi ovviamente non abbiamo in, in questo progetto molto specifico tu sull'Italia. Però è un progetto che aveva anche come obiettivo quello di studiare dei, dei metodi anche per capire che cosa funziona e che cosa non funziona e che cosa potrebbe fac essere, facilitare poi un processo di lavoro simile per le nazioni. E um, quello che abbiamo fatto è stato focalizzare la nostra attenzione su in realtà 100 articoli, poi sono diventati di più, abbiamo lavorato sull'identificazione di 100 voci di Wikipedia correlate al sistema del scolastico, al, al curriculum scolastico sudafricano ehm, della scuola primaria e poi abbiamo fatto, dopo aver identificato le voci, che è stato uno dei lavori che ha fatto ehm, Erika li Trenta insieme a Luca Botturi, un collega che è un educational designer, ehm, abbiamo fatto della, delle valutazioni. Una delle valutazioni è stata una valutazione usando appunto il quality assessment, quindi la valutazione della qualità che già eh, Wikipedia utilizza. Un altro sistema è stato quello di coinvolgere degli esperti nella valutazione e questa è un'esperienza che potremmo in qualche modo ripetere anche per la versione eh, italiana di questo progetto. Um, abbiamo coinvolto infatti degli esperti, circa un terzo ha risposto, ma è stato eh, molto interessante il risultato. In pratica noi abbiamo chiesto soprattutto dei docenti universitari e gli insegnanti sono, si sono rivelati più bravi di tutto, tra l'altro è Marta Pucciarelli che oggi c'è, che si è occupata proprio di, dei contatti con i docenti. Noi abbiamo coinvolto questi docenti per fare delle review, eh, quindi delle, delle valutazioni qualitative su degli articoli e alcuni di loro hanno veramente fatto un lavoro di analisi e di eh, mh, suggerimento eh, di miglioramenti degli articoli molto interessante e l'abbiamo fatto eh, all'esterno di Wikipedia cioè loro ricevevano un pdf, valutavano questo documento aggiungendo, integrando, facendo commenti come se fosse stato il compito a casa di un loro studente e um, si è rivelata un'operazione molto importante e molto utile poi per i contributori di Wikipedia perché quando l'esperto interveniva su Wikipedia invece funzionava molto male il processo la review è stata poi caricata nella talk page, quindi nella pagina di discussione degli articoli ed è stata utilizzata poi per migliorare le voci Uh, per esempio questa tecnica può essere molto utile soprattutto per dei temi controversi, per esempio voci legate alla storia contemporanea, alla storia del fascismo, a certi temi che si sa storicamente sono complicati su Wikipedia. Uh, abbiamo usato diverse tecniche poi per uh, migliorare le voci uh, e anche per migliorare gli articoli. E, um, in assoluto eh, le cose che hanno funzionato meglio sono stati sia queste review di esperti in cui ci sono state proprio dei, delle raccomandazioni molto significative, sia quello di indirizzarci alla comunità di wikipediani. La realtà è che eh, chi contribuisce meglio direttamente su Wikipedia sono le persone che sanno farlo. Portare un, un esperto o una persona che ha grandi competenze su Wikipedia è molto più complicato questo è quello che, eh, che è emerso ed emerge da parecchi studi infine l'altra cosa interessante di tutto il lavoro che abbiamo fatto sulle voci del Sudafrica è tutto un lavoro di monitoraggio che è stato fatto con sistemi eh, diciamo semi automatici con visualizzazioni e ehm, di analisi dei temi per esempio questi eh, sono strumenti che abbiamo utilizzato per guardare le voci e vedere in che mo modo queste voci erano visualizzate con che frequenza. Abbiamo utilizzato altre visualizzazioni per vedere per quanto tempo venivano creati dei contributi. Per esempio, una caratteristica tipica delle voci di Wikipedia è che vengono create per un periodo vengono modificate e poi più niente. Quindi molto spesso non sono aggiornate. Questo è anche una, un elemento che appare molto spesso nella, eh, anche nella valutazione di Wikipedia nella, nelle ricerche sui progetti. Um, però è interessante perché aiuta anche a capire quali sono voci, magari che hanno bisogno di interventi prima di altre eh, per cui anche capire quali sono le priorità eh, su certe voci eh, rispetto ad altre altri tipi di analisi sono il tipo di collegamenti che hanno che queste voci cioè quanto sono fitte le loro reti di collegamenti e anche ehm, quindi anche quali sono gli elementi strutturali di queste voci eh, per esempio la frequenza scusate la presenza di eh, citazioni questa è una questa in particolare dà un'idea della Uh, del tipo di contributi. Poi sono tutte mh, immagini che trovate mh, tutte dettagliate in alta risoluzione uh, su Wikimedia Commons, però per esempio la presenza di site notice, cioè di, di avvisi nella voce, um, la presenza di, uh, di bibliografia, di, uh, di note a piedi pagine, um, quanto sono ricche di link oppure quanto sono povere la dimensione delle voci, cioè sono tutti diciamo, sistemi di analisi delle voci che possono essere automatizzati nel momento in cui si raggruppano delle voci, Altri in questo caso per esempio avevamo confrontato uh, gli effetti diciamo, del nostro intervento prima e dopo, quindi vedendo quante immagini erano state aggiunte, um, quante note e quanti elementi. Un'altra cosa che secondo me è molto interessante delle visualizzazioni è proprio la possibilità di, um, di vedere come sono questi contenuti, cioè Um, Wikipedia offre effettivamente la possibilità di, di visualizzare il sapere. In questo caso avevamo visualizzato in che modo si presentavano le voci all'inizio del progetto poi abbiamo visualizzato in che modo si sono trasformate nel tempo, in particolare arricchendosi di, di link, crescendo e quindi mh, evolvendo. E quindi abbiamo potuto confrontare, in qualche modo, creare una rappresentazione di quello che è stata l'evoluzione comunque del nostro intervento. E, um, ed è una cosa abbastanza mh, impossibile da fare se uno ci pensa, la visualizzazione del sapere. E questo è invece è un tema interessante uh, da esplorare su Wikipedia. Infine poi il lavoro di visualizzazione è un lavoro che caratterizza molto la mia università, il nostro lavoro, per cui abbiamo fatto poi delle visualizzazioni collaborando con Ilario Valdelli e Wikimedia Svizzera per questo progetto di Glam Visual Tool, ci siamo occupati noi dell'ideazione poi della, degli strumenti, che tra l'altro poi le visualizzazioni possono essere anche utili a guidare il lavoro dei contributori, il tipo di interventi, e anche ovviamente a creare dei messaggi. Ecco, questo era per darvi un'idea del progetto in Sudafrica. Per le fasi della, del progetto invece in Italia, eh, il progetto appunto è un progetto molto più piccolo che vorremmo fare più velocemente possibile per arrivare comunque eh, ad avere e dei risultati tangibili e anche un'identificazione un, un di questi contenuti rapida eh, per poter poi vedere anche com'è la situazione fare una fotografia della, dello stato di wikipedia eh, rispetto agli argomenti scolastici del sistema italiano e, um, e abbiamo un team di lavoro infatti ringrazio tutte le persone anche che già hanno mandato testi ha mandato eh, materiali e hanno dato disponibilità a dare una mano è un progetto che è sostenuto da wikimedia italia sia con un sostegno finanziario che con il coinvolgimento dei, dei collaboratori dell'associazione. A me sembra che sia molto importante questa cosa che sia fatta da Wikimedia Italia, perché appunto essendo l'istituzione che rappresenta i progetti in Italia, ehm, è bello che intervenga comunque con un ruolo istituzionale. In fondo i volontari di Wikipedia, eh, il bello di essere dei volontari su Wikipedia è fare quello che si vuole. Uno può scrivere dei Pokémon, delle serie televisive, dei suoi giochi preferiti, non è che deve occuparsi degli articoli eh, della scuola. E non è male avere un'istituzione invece un po' esterna che dice ogni tanto, aspetta un attimo, vediamo come sono invece questa parte qua, l'abbiamo finita questa. E poi magari chiama a raccolta le energie per sistemare cose che magari nell'evolversi nell naturale dei progetti non necessariamente andrebbero in quella direzione. Il... Um, allora il processo del progetto riprende un po' ehm, gli argomenti, scusate è un po' piccolo il, il font per cui eh, comunque rientro poi eh, nei pezzetti, però queste quattro fasi sono quelle di cui prima parlavo, quindi una prima fase di identificazione degli argomenti trattati nella scuola italiana, una seconda fase in cui si collegano questi argomenti ai contenuti di Wikipedia e dei progetti Wikimedia, una parte di valutazione, ma anche di creazione di indicazioni su come eh, migliorare i contenuti, e infine una parte legata al miglioramento dei contenuti. Allora, per quanto riguarda l'identificazione degli argomenti, il vero problema della, di questo, uh, di questo diciamo, task, di questa attività, è il fatto che non esistono veramente degli argomenti di un curriculum italiano. Um, ci sono delle indicazioni uh, date dal ministero legate essenzialmente alle competenze da acquisire e poi ci sono i libri di testo. Noi abbiamo deciso di guardare i libri di testo semplicemente perché da Wikipediani noi guardiamo le fonti e i libri di testo sono una fonte, per cui partire dalle fonti ci sembrava il modo più efficace. Ma uh, l'idea comunque per riuscire ad arrivare ad una validazione e comunque ad una mh, anche apertura di questi contenuti, l'idea è quella di coinvolgere. Uh, docenti, studenti, persone nel, uh, chiedendo uh, quali sono gli argomenti che può essere utile avere su Wikipedia rispetto alle uh, necessità della scuola. Avevamo fatto questa operazione anche in Sudafrica, per esempio alcune delle cose che ci sono state chieste dai docenti erano articoli per esempio sul cyberbullismo oppure sull'anoressia e la bulimia, cioè alcuni docenti chiedevano appunto quei contenuti che non ci sono nei libri di testo ma di cui trovavano che, che fosse utile avere una, uh, un riferimento anche online facilmente accessibile. Quindi eh, la discussione eh, è un modo comunque per, ehm, per creare comunque un canale di comunicazione, la possibilità di uh, uh, rinegoziare questi elenchi che al momento basiamo su dei libri di testo che la fanno spesso anche da padrona nelle classi, ma comunque creando comunque uno spazio di, di apertura, quindi anche di, di dialogo. Nell'identificazione uh, degli argomenti uno dei temi è anche la questione delle materie. Um, anche su suggerimento di, uh, uh, di Giovanna Aranci abbiamo un po' discusso di quali possono essere uh, le materie dalle quali partire e uh, uno dei criteri, e, e questo è un argomento, l'ho segnalato come, come bozza perché è, potrebbe essere appunto anche un argomento di discussione uh, sulla quale un po' uh, um, coinvolgervi e sentire anche la vostra opinione però l'idea era quella di cercare di segnalare soprattutto materie che sono più trasversali possibili, cioè che sono presenti in più scuole. E poi un altro elemento era quello di dare attenzione comunque alle materie STEM, che sono eh, scienza, tecnologia, in, eh, ingegneria e matematica, scusate l'abbreviazione la, eh, anglofona, ehm, perché insomma queste materie, eh, ad, al momento c'è molta attenzione su queste materie. E, un altro tema ovviamente per noi importante è quello di wiki Source e delle fonti originali per cui la letteratura italiana soprattutto la letteratura che si focalizza su autori che ormai sono i cui, i cui testi sono ormai in pubblico dominio è un'attenzione un particolare alla, alla quale dedicheremo tempo per ora quindi abbiamo fatto un elenco eh, non è completissimo poi lo trovate online, ho messo il link ehm, identificando quelli che sono da fare un secondo gruppo da fare terminati i primi e, e infine uh, se possibile se riusciamo, Sarebbe, più ovviamente abbiamo anche coinvolgimento di, di volontari e di altre persone, più si può aprire anche questa attenzione uh, pluridisciplinare ed è interessante vedere in realtà uh, tutti quelli che sono uh, i temi non convergenti, in realtà è anche molto più interessante vedere quanto poco eh, quanto poca attenzione spesso noi abbiamo per tutte quelle materie tecniche di tecnologia, di istituti tecnici, eh, forse anche perché magari tra noi wikipediani non sono così numerose le persone che hanno fatto quel tipo di scuole, per cui a volte secondo me eh, anche i contenuti di Wikipedia rispecchiano comunque anche alcune mancanze poi è chiaro che chi studia agraria chi studia eh, ingegneria magari contribuisce su quelle aree però insomma un'attenzione anche a quelle che sono eh, materie divergenti può essere, può essere utile e interessante per arricchire eh, in modo significativo Wikipedia il secondo passaggio è quello di collegare questi argomenti a eh, voci di Wikipedia e altri progetti Uh, ho messo qui una scheda che ha iniziato a preparare Valerio Iannucci um, sulla grammatica italiana in pratica per ora stiamo lavorando appunto su degli elenchi, identificando dei macro temi che sono poi i grossi capitoli dei libri, entrando più nei dettagli degli argomenti specifici verificando l'esistenza di pagine su Wikipedia o più pagine uh, ed eventuali risorse collegate quindi su Wikimedia Commons l'identificativo di Wikidata uh, l'eventuale lezione disponibile su Wikiversità, uh, termine termini che sono disponibili uh, sul vichizionario, su uh, articoli su Wikidia e così via. Quindi iniziando a fare una, una fotografia di quelli che sono i materiali per poi successivamente uh, anche segnalarli all'interno di categorie nascoste nella pagina di discussione, in modo tale da poter uh, in qualche modo uh, Uh, avere questi, termi, queste, uh, uh, questi contenuti collegati, uh, cosa che ci permetterà poi di monitorarli, di segnalarli, di studiarli anche in modi diversi. Um, la terza fase è quella della valutazione della qualità dei contenuti e um, abbiamo iniziato, uh, io ho iniziato a, a buttare giù qualche appunto infatti scusate adesso vedo anche gli errori rifusi um, però appunto mh, provando a identificare dei criteri di valutazione anche in questo caso il dialogo e la conversazione sia con voi, sia con gruppi di docenti, insomma fare in modo che questi criteri di valutazione si arricchiscano e si considerino anche quelle che sono e possono essere le esigenze eh, e capire in che modo possono essere integrate, eh, ecco insomma questi criteri di valutazione sono un altro spazio importante e interessante per vedere in che direzione possiamo rendere Wikipedia appunto, più accessibile o comunque eh, strutturata in un modo più funzionale per, per gli utenti. Um, a partire da questa idea del criterio di valutazione, um, Federico Benvenuti ha lavorato già su una, un primo, uh, una prima verifica di alcuni contenuti, ha guardato al tema dell'educazione civica, uh, ha preso un po' delle voci e ha iniziato a fare una prima descrizione, che è molto utile per cominciare a vedere quali sono uh, temi, uh, un po' partire da un esempio concreto, quindi non, non inventarci dei criteri a priori, ma veramente partire da, dalle esperienze. E una cosa che è emersa da questo lavoro è provare a fare un esercizio un pochino diverso per la valutazione. Um, qui avevo messo un esempio delle voci che va guardato. Però invece di focalizzarci su uh, valutare le voci, focalizzarci su fornire delle indicazioni su come migliorare queste voci. Invece di dire... Um, Uh, il, li, manca l'incipit suggerire di arricchire l'incipit oppure quando un articolo si focalizza su uh, la nazione Italia, senza però indicarlo in modo adeguato, eh, quell'articolo vuol dire che ha bisogno di essere internazionalizzato, cioè fa bisogna fare in modo che l'articolo non rispecchi soltanto ehm, la situazione in Italia, ma sia aperto al mondo oppure specifici, mh, renda specifico il fatto che quell'articolo si focalizza solo sull'Italia. Uh, quindi questo tema dell'internazionalizzazione che, che emerge spesso in realtà negli articoli, oppure la necessità di aggiungere dei paragrafi oppure quello di accorciarli o di scorporarli magari in sottovoci um, quello di rendere più caro il linguaggio. Il fatto di um, Cominciare a eh, dividere il tipo di operazione da fare abbiamo pensato possa essere d'aiuto, eh, anche lo so mancano delle immagini, mancano delle figure, eh, questo di mh, rendere più chiaro che cosa bisogna fare eh, aiuta poi magari a eh, facilitare l'intervento di persone che, eh, che hanno competenze diverse, che hanno anche interessi o modi di lavorare su Wikipedia diversi. Um, infine, come menzionavo, questa la questione di, di valutazione dell'articolo. Um, merita comunque di essere discusso, cioè che cosa vuol dire migliorare una voce, che cosa eh, studenti e docenti già usano, che cosa manca, il confronto è comunque una cosa interessante. Per il progetto sul Sudafrica aveva seguito questa, questo lavoro Luca Botturi, che appunto si occupa di sistemi educativi, e aveva fatto un questionario per i docenti, anche per vedere un po' in che modo si relazionano con Wikipedia. E magari questa operazione potremmo replicarla, tra l'altro Luca ha dato la disponibilità per dare una mano, e può essere una cosa insomma, che si può integrare. Um, appunto, guardare una voce è, è, è diverso a seconda di quali sono i propri scopi, io sono una mamma di un ragazzino di quinta elementare che uh, in realtà era il rombo che non mi ricordavo più bene, però, però porto l'esempio del triangolo perché è molto chiaro, se voi guardate la voce sul triangolo, è una voce molto sobria, molto schematica ma in cui hai la sensazione che non ti dicano le cose essenziali di un triangolo o che per trovarle devi fare parecchia fatica, magari un incipit quindi la parte iniziale introduttiva della voce eh, più ricco che ti dà già delle informazioni banalmente eh, l'area del triangolo, cioè trovare mh, rapidamente eh, quel base per altezza diviso 2 che, che ci è familiare, magari con una formula che ha un'area un diversa, che ha un'area più, più vicina a noi, potrebbe essere per esempio un intervento possibile, bisogna ovviamente come tutti gli interventi valutarlo, discuterne e vedere se appunto integrare un template senotico o trovare una soluzione però per rendere questa voce più funzionale e il più funzionale è chiaro che dipende da ciascuno di noi, dalle sue esigenze, da, da che tipo di lettori siamo e, e contemplare però che in questo periodo ci sono anche molti studenti e magari Wikipedia può rispondere alle loro esigenze in modo più, più rapido, più funzionale è un, ci sembra un tema eh, importante da portare eh, all'attenzione. Infine l'ultimo punto è quello di migliorare i contenuti. Allora riprendevo eh, appunto questo elenco degli interventi, il tema del, delle modifiche, noi non potremo nel corso di questo progetto fare tutto, però iniziare a segnalare le voci, indicare delle priorità, ehm, segnalarle, ehm, eh, comunicare il progetto magari anche all'interno di attività che già facciamo con gli studenti o con le scuole, possono essere delle strade e quindi e magari anche appunto uh, arrivare a creare delle visualizzazioni potrebbe essere una cosa interessante anche quella um, infine per, uh, per concludere abbiamo creato un gruppo telegram dove aperto a uh, un gruppo pubblico uh, se volete unirvi come gruppo di lavoro uh, potete potete aggiungervi senza nessun uh, uh, senza nessun limite abbiamo il um, la descrizione del progetto su meta infine c'è una pagina di, su Wikipedia in italiano che avevo avviato e che può magari essere utile ecco questa per avere una presentazione adesso se magari ci sono um, domande o temi o se, uh, so che molti di voi hanno comunque esperienza uh, specifica e specialistica nella scuola um, critiche, mh, discussioni insomma, a voi la parola Ah, io sono okay. Michele, eh, vabbè, sono Miki 83 per chi mi conosce su Wikipedia, ho già parlato con uh, Yolanda in privato perché io sono, oltre ad essere utente di Wikipedia, sono un uh, maestro di scuola primaria, quindi mi interessa molto questo progetto. Uh, vabbè, complimenti per la presentazione perché avevo vari dubbi che sono stati tutti più o meno chiariti perché è stata completa. Eh, mi è piaciuto anche il riferimento che hai fatto specifico al triangolo perché è capitato anche a me, io raramente consulto Wikipedia per cose di scuola, eh, proprio perché secondo me, non, almeno per la scuola primaria, è troppo ricco Wikipedia per quello che ci può servire, però ho avuto anche dei dubbi sulla geometria, se l'ho andato anche a vedere dei contenuti, ho visto che c'è da, da ragionarci su perché non è in, immediato l'uso. Quindi magari, vabbè, ne parleremo. Un'idea che mi è venuta, siccome si parlava anche del, tra i vari criteri su cui lavorare gli incipit, secondo me, anche se uno degli obiettivi non è, abbiamo detto, rendere più fruibile per i bambini, però se lavoriamo molto sugli incipit, in cui abbiamo proprio le informazioni essenziali sulla voce, secondo me è una strada da percorrere, perché penso anche a Wikipedia in inglese, che ha questa impostazione che non so se deriva da linee guida o da una consuetudine, per cui spesso c'è proprio un riassunto di tutta la voce e poi le varie sezioni che ampliano i vari aspetti. Però è una cosa che in italiano non, non tanto si fa, però magari per questi contenuti particolari dedicati alla scuola si può fare. Poi voglio capire, poi man mano, bene, magari ne parleremo in privato nei gruppi Telegram, mi sono appena scritto come posso collaborare, come, come state lavorando come impostare in genere il lavoro. Per ora è tutto, grazie. Grazie mille, sì. Ma penso che anche Identificando anche un po' delle, delle priorità, magari si può non fare su tutto subito, però uh, magari identificare quelli che sono i, com i contenuti comunque già affrontati all'elementare, alle medie, poi di nuovo alla scuola superiore, magari cominciare da quelli uh, guardando anche un po' come può essere uh, migliorato l'incipit. Ne parlavamo anche con, uh, con Federico, uh, magari tu sai anche dare delle indicazioni più precise per la qualità delle voci. Eh, però può essere un, uno spazio sicuramente da, da ampliare, da, da potenziare, anche relativamente semplice come intervento, già contemplato dalle voci, quindi non andiamo a intervenire in modo troppo, eh, insomma, mh, troppo fastidioso, ma piuttosto completo. È anche certo. vero che… prego. Aspetta, già che sono questo che mi hai chiamato eh, no, aggiungo che è vero che molte voci di Wikipedia hanno incipit molto corti, ma questo era il modo di scrivere le voci fino a poco tempo fa adesso guardando anche quelle che entrano in vetrina si cerca sempre di più di avere un incipit di tre, a volte anche quattro paragrafi, che riassuma più il possibile tutta la voce, perciò eh, confermo che l'indirizzo è verso quello poi chiaramente abbiamo molte voci che non vengono sono un po' vecchie come, come idea, però l'idea è proprio fare un incipit che sia come, come, diceva, come dicevano prima. Ecco, Grazie. Grazie. È anche vero che le voci più difficili che abbiamo visto anche nella review, cioè ha senso coinvolgere gli esperti più le voci sono ampie e generali. Le voci generali sono delle voci sempre molto difficili, ehm, perché eh, chiaramente richiedono anche una competenza insomma molto ricca per arrivare in realtà ad una sintesi. Ehm, io ne avevo parlato con il responsabile, il direttore della Treccani raccontava che per le voci eh, della loro enciclopedia quello che fanno è commissionano ad una persona molto brava e competente, ma che non è il massimo esperto perché dicono che il massimo esperto tende a parlare solo della sua ricerca sostanzialmente, cioè solo il suo taglio. Invece ci vuole una persona che ha attenzione anche per i punti di vista di tutti. E poi eh, coinvolgono almeno cinque reviewer, cinque persone che aggiustano e riequilibrano la voce. Eh, però appunto è un processo eh, molto complicato, e poi soprattutto su certe voci che sono già molto, eh, magari, mh, problematiche anche su Wikipedia, non è un processo semplice. Ok, c'è Candida che voleva parlare, Supercinum e poi Matteo Ruffoni. Magari teniamo le domande. Martina. No, io no, non, non avevo domande. <ride> Hai Già alzato mi... la mano senza accorgertene. Va benissimo, allora direi eh, Supercinum, Matteo Ruffoni e poi Marta. Va bene? Sì, no, era, mi, mi ricollegavo alla questione del, dell'incipit. Eh che al di là delle dimensioni, eh, quindi della lunghezza, di righe, paragrafi, eccetera, era proprio la difficoltà eh, del, del linguaggio, secondo me, uno dei problemi, in alcuni ambiti, chiaramente, non in tutti. Eh, mi ricordo che ci sono state discussioni molto accese in campo medico, ad esempio, perché... Eh, gli utenti di medicina che sono utenti molto esperti qui proprio mi ricollego a quello che ha detto Yolanda adesso no? che uno molto molto esperto tende a vedere le cose da un punto di vista molto rigoroso, formale, purista eccetera magari e, e loro dicevano no, no, il sangue bisogna eh, queste voci bisogna definirle già subito nel modo più rigoroso possibile e invece altri dicevano guardate magari negli ehm possiamo descrivere in una maniera un pochino più semplice, così almeno uno capisce subito, anche se non è un esperto, di cosa sta parlando, e poi in tutto il testo, in tutto il corpo della voce, se uno si vuole, diciamo, eh, dilungare su aspetti più dettagliati e rigorosi, allora lo può fare, mi ricordo c'è stato l'esempio del sangue, fino a, fino a un po' di tempo fa l'incipit della voce del sangue era assurda in italiano, era... Il sangue è un tessuto connettivale, un fluido lo stato di aggregazione liquido e da comportamento non newtoniano. Allora, uno cosa capisce da una, da una frase del genere? Sarà sì, tutto rigorosamente corretto, ma allora, a questo punto, l'approccio di Wikipedia in inglese è sicuramente più, più condivisibile da parte mia. Eh, che dice il sangue è un fluido corporeo negli umani e negli altri animali che trasporta le sostanze necessarie come nutriente, e l'ossigeno alle cellule, eccetera. Quindi, già questo per un non esperto è assolutamente comprensibile. L'altra cosa, mh, quando ho visto, la, sì, magari ci sta bene un sinottico, qua, eccetera. Mh, Comincio già a dire che quando si vanno a toccare le convenzioni diventa un campo minato nella comunità di Wikipedia e Yolanda lo sa bene, quindi prestare la massima attenzione su queste cose. Mi permetto di saltare un attimo la fila giusto per garantire a Francisco che, cioè, essendo quasi tutti wikipediani, lo sappiamo prima di tutti gli altri che le, le convenzioni non vanno, toccate, non vanno toccate, però appunto... Voglio il template! No, oh, no, non che lo vanno Anche, <ride> Il suggerimento secondo me ci stava, tutto qui. Lascio la parola a Marta che stava prima di me. No, ma si può toccare tutto, eh, per carità. Dico solo che, sapendo che la comunità di Wikipedia è molto restia e, diciamo, molto cristallizzata su queste cose, è... sa sa sapere che è molto, insomma, molto complicato. Eccomi. Prego. Eh, è evidente che sono molto contento di questo progetto. L'ho dimostrato ponendoci l'attenzione possibile anche in qualità di nuovo presidente di questa fantastica associazione che è Wikimedia. E, e mi è altrettanto evidente che eh, con Paolo, che è qui anche lui, è, è qualche anno che lavoriamo intorno a questa faccenda, perché eh, forse i wikipediani non sono al corrente di questa cosa, nelle scuole noi viviamo, vediamo l'altra parte, l'uscita del tubo, non l'entrata, e l'uscita del tubo è correggere dalle maestre a tutti gli insegnanti una valanga di ricerche che sono copia e incolla delle pagine di Wikipedia. E guardando la pagina triangolo, ma se volete potete andare a vedere quella di minimo comune multiplo, io insegno matematica geometria, e geometria a scuola media, è evidente che arrivano da lì. Il linguaggio non è quello dei bambini, i bambini non capiscono mai cosa c'è scritto, copiano e incollano, e come dicono i miei studenti più intelligenti. Poi, prof, tolgo un po' di punti, un po' di virgole, magari i verbi, la H davanti al verbo avere e tu non ti accorgi che io l'ho copiato. Questo è il meccanismo che va per la maggiore. Se sei un insegnante onesto, ma guardate, non vi garantisco che gli insegnanti siano onesti intellettualmente, ti rompi le scatole, cerchi di risolvere questo problema, se no prendi le ricerche e le metti via. Noi per risolvere, non per risolvere, per proporre una possibile soluzione a questa cosa ci siamo interessati da qualche anno a Cikipedia che è il progetto basco in cui c'è questa namespace della pagina di scritta per bambini e in italiano viene il nostro nome tutelare diciamo, l'entrata nel mondo wikipediano è Valdelli è Lilario che avete citato prima e spero di non rivelare niente di strano nel senso che mi sembrano tutte persone che più o meno sono del mondo eh, wiki e questa cosa comunque sicuramente si affianca a questo progetto qua, nel senso che è una delle possibili cose che si può fare. Notavo, tra l'altro, per esempio, che ad esempio la pagina triangolo che hai fatto vedere, una bella soluzione sarebbe semplicemente riordinare eh, gli argomenti, riordinare le, le spiegazioni, nel senso lì partiva difficile, poi c'erano dentro spiegazioni comprensibili anche a un bambino, Bastava mettere in cima quelle spiegazioni, magari spiegare con una breve circonlocuzione la formula dell'area e quindi cioè capisco che una volta condotto lo studio, lo studio che è molto importante, ritengo poi, speriamo ci sia la forza nella comunità di arrivare anche a cominciare a fare questi piccoli aggiustamenti senza magari arrivare ad avere la pagina minipedia subito, anche se a me piacerebbe molto perché poi in alcune materie ritengo sia importante, però va bene e credo che eh, non sarà difficile e sicuramente è una cosa da fare questo studio per mettere a fuoco questa cosa concludevo dicendo se abbiamo bisogno di coinvolgere molti insegnanti e per, in, alcuni, in alcune fasi del tipo cercando di andare a prendere suggerimenti ricordiamoci che abbiamo community come Insegnanti 2.0 su Facebook tra le varie che, che ha dentro 38.000 insegnanti questa cosa proponendo lì un bel questionario eh, potrebbe portare a raccogliere dati forse diciamo che sul campione sono ragionevolmente significativi non aspettiamoci poi gli insegnanti sono furbetti come bambini nel senso che siccome siamo tutti studiati gli insegnanti sono tutti studiati poi Mentono. Ecco brave, mentono sapendo <ride> di mentire. Voi vedete quello che sta succedendo in questi giorni con la didattica a distanza, chiunque ha, è un, ha anche una mamma vede anche lei l'uscita del tubo e quindi capisce che non è tutto come stiamo raccontandoci che sia e, e quindi speriamo invece. C'è questa passione per le video lezioni, ma vabbè, questo... esco dal seminario di tantissimo. Speriamo di stare nel seminato. Grazie, però perché, eh, grazie per questa attenzione alla scuola primaria perché era una cosa che sicuramente serve scuola primaria e scuola secondaria. Sappiate ecco, Permettetemi di dire che nella mia opinione un ragazzino sceglie se Wikipedia gli piacerà o se Wikipedia non gli piacerà e eh, se parteciperà alla costruzione del suo sapere che è una competenza di cittadinanza primaria per il futuro in, tra i 13 e i 15 anni. Diventa un cavolone oppure diventa uno che comunque magari scriverà solo due cretinate, ma l'età chiave è questa, tra la seconda, e la, la seconda media e la seconda liceo. Dopodiché sono, o sono persi o sono guadagnati alla causa. Avete un esempio dentro la community gigante come Ferdinando, quindi. Um, io volevo dire una cosa riguardo il coinvolgimento degli esperti e ti ringrazio per aver anticipato l'esistenza di questa community perché mh, lavorando, con, mh, lavorando nel progetto sul Sudafrica, eh, io mi ero occupata appunto di trovare questi esperti ed, era, mh, ed è stata una ricerca un po' per conoscenze o, um, o proprio una ricerca vera e propria su Google Scholar cercando di eh, definire quali erano i 4-5 maggiori esperti su Nelson Mandela per esempio che potevano fare una review. Però avevo visto che una cosa che funzionava anche molto bene era eh, andare, era scovare queste persone all'interno di conferenze, e, conferenze di africanisti e all'interno, anche perché era un modo per valorizzare un po' quello che facevano. E quindi cioè, la mia domanda, eh, a cui praticamente già in parte è già risposta, è... Cioè, ci sono delle community o dei gruppi o delle conferenze o del, dei simposium di professori, magari di italiano, eh, che si possono raggiungere in questa maniera, in, in modo tale che tu, cioè, eh, invece di trovare esp un esperto, tro ne trovi un gruppetto e poi vedi chi, eh, chi è disposto a fare la review perché appunto cioè, concordo con Yolanda che coinvolgere un esperto da fuori è molto più semplice che convincere un professore poi a ragionare o a scrivere o, ehm, o a migliorare una pagina di Wikipedia. Oh, questa è la mia domanda, secondo me bisogna riflettere anche su, su questa cosa qui. Ma comunque questa community di professori me la sono segnata, non di insegnanti me la sono segnata. Eh, sì, potremmo sicuramente no. diffondere eh. il progetto anche all'interno. Aggiungo all una, co sì. Eh, sì, dico, eh. una cosa. Sì. Sì, dico una cosa su si può essere comuni. Allora, noi come vittime d'Italia... Abbiamo eh, dei docenti con cui siamo in contatto, diciamo, degli indirizzi, dei nomi personali che potremo sicuramente coinvolgere, non sono tantissimi, non sono certo 38.000, ma partecipiamo anche a eh, delle volte dei convegni, in particolare dei nostri soci, alcuni sono diciamo, anche abbastanza richiesti nel mondo della scuola, delle volte anche delle biblioteche scolastiche, eh, per cui eh, sicuramente una volta se abbiamo messo a punto quello che può essere un questionario due fasi vogliamo fare dei focus group eh, coordiniamoci per trovare tutti i canali possibili ok? Quindi dai, dai social agli grittari ehm, ad esempio un convegno a cui noi partecipiamo come Dichime d'Italia che è Stelline Scuola cioè a parallelo al convegno eh, più importante delle biblioteche a livello nazionale che è il convegno delle Stelline è eh, eh, il secondo anno che c'è questo convegno Stelline Scuola comunque con un certo centinaio di, di docenti e con anche legami con le università che lavorano nelle scuole per cui sicuramente possiamo inter diciamo, intercettare dei più canali possibili allora mi chiamo Stefano e non sono un utente molto attivo su, su Wikipedia in italiano però credo molto nel sapere libero a Yolanda ho anticipato eh, in una mail un po' eh, il lavoro che sto svolgendo da due anni a questa parte eh, il discorso sul coinvolgimento degli esperti mi sembra molto interessante così come molto interessante è tutto il progetto, che finalmente, secondo me, permette eh, permetterà, spero, eh, di incontrare la scuola italiana. Eh, dopo i tanti tentativi che sono stati fatti, eh, incontrarla in una maniera più, potremmo dire, mh, più consapevole. Perché finora vediamo che gli studenti, io sono insegnante. Non lo avevo precisato, insegno in, uno, in un istituto eh, professionale per i servizi sociosanitari eh, nella provincia di Fermo. Io insegno psicologia provenendo da una formazione in filosofia. Allora, eh, vi posso raccontare in breve, eh, in tre minuti, la mia esperienza. Quindi, c'è cioè, primo punto: il progetto è validissimo e secondo me incontra eh, la scuola, permetterebbe di incontrare la scuola italiana e anche di promuovere quella cittadinanza attiva eh, favorendo la, la costruzione del sapere vi voglio raccontare anche una, una mia esperienza legata a un progetto di sito eh, in cui io ehm, volevo aggregare delle voci eh, riferite agli argomenti che vengono trattati a scuola parlando di servizi sociosanitari si parla della, eh, per esempio della demenza del maltrattamento eh, minorile della... Eh, degli anziani, eh, delle varie patologie, de della progettazione nei servizi sociosanitari. È una, una questione con cui mi sono trovato a, a che fare che, da una parte, vedevo che i manuali, eh, anche delle migliori case editrici, risultavano non aggiornati, eh, un po' qualunquisti, se possiamo dire. Dall'altra, la voce di Wikipedia a volte offriva una, uno spunto, ma non era così completa allora ho cercato di mia iniziativa personale eh, di coinvolgere degli esperti ho cominciato a scrivere decine e decine di mail eh, per aggiornare la voce per esempio dedicata ad Usterl oppure eh, a Venarius da ultimo e questo è un esempio che credo possa essere condiviso anche da voi per l'aggiornamento della voce dedicata alla lingua dei segni la lingua dei segni italiana ho scritto alla massima esperta italiana, Virginia Volterra, ora in pensione. Con lei ho avuto una mh, lunga corrispondenza. Naturalmente io l'ho attirata sulla voce di Wikipedia in italiano perché ho detto io non posso eh, non bypassare un riferimento comune della comunità, diciamo, italiana, degli studenti. Quindi secondo me è il momento in cui eh, giustamente, anche il mondo dell'università deve essere sensibilizzato a quello che è l'approccio pop alla cultura, perché tutti passano per Wikipedia. Solo che le risposte che ho ricevuto dagli studiosi, eh, vi posso citare eh, per dirvi de dei contatti, ho avuto Virginia Volterra, eh, Vincenzo Costa, che è uno dei massimi esperti di Husserl, poi eh, professori di filosofia della scienza, vari, Alcuni mi hanno detto: progetto interessante, ma non abbiamo tempo di farlo. Eh, altri hanno osservato che sarebbe stato troppo difficile aggiornare la voce, metterci le mani, pur dando la loro collaborazione. Da ultimo, Virginia Volterra insieme ad Elena Tomassuolo, autrice del libro per Ericsson La sordità infantile, mi, fa mi facevano notare, e arrivo alla conclusione, che la voce di Wikipedia sulla lista, secondo loro, era proprio tutta da rifare. Ehm, allora, eh, mi hanno detto, sarebbe più, mh, più facile scrivere una voce ex novo, piuttosto che rimettersi a rifare quella voce. Arrivo a un ultimo punto, quindi, da una parte, secondo me, è imprescindibile l'aggancio, eh, svolgere un'azione di influenza, come influencer, diciamo, wikipediani, sui, sui esperti che ne sia uno, due, tre, però è imprescindibile, perché secondo me eh, questo non possiamo... Secondo me, certamente, gli insegnanti volenterosi vanno, eh, vanno considerati, però a mio avviso è importante che ci sia una, un confronto con coloro che hanno una specializzazione. Nello stesso tempo, secondo me, e Questa è, è quindi l'azione di, di, di influenza, secondo me. Quindi il wikipediano ora deve diventare come io nel mio piccolissimo ho cercato di fare una sorta di influencer, attirare l'attenzione degli esperti su questo progetto. E poi ehm, quindi raccoglio delle cose che Yolanda ha detto no, sulle modalità poi di eh, magari anticipare un PDF, poi lavorare nel back office, nell'integrazione. Un'altra cosa, ed è l'ultimo punto, che io riscontro ehm, come insegnante è che tutti magari per comodità esibiscono un lavoro copiato, eccetera. Però, secondo me, proprio perché il progetto eh, magari si rivolge e tematizza il rapporto con la scuola italiana. Poi, nella fase di bella copia, la possiamo definire, non possiamo non registrare questo passaggio, perché a mio avviso, vi sembrerò ingenuo, però tutti attingono a Wikipedia e quindi tutti se ne, eh, in maniera consumistica se ne approcciano, però poi eh, di ritorno sono scettici e dicono, ah vabbè, sì, so che potrebbe non essere, quindi secondo me... Se si coinvolgono eh, degli esperti, eh, bisognerebbe, secondo me, anche se questo forse contraddice i principi del, del sapere libero, stabilire anche un limite di, di accettabilità, cioè un punto di non ritorno. Perché se la voce appunto diventa sempre non rivedibile, sempre, eh, o, volevo dire, sempre rivedibile, eh, si, si alimenta quel senso anche di scetticismo che c'è cioè noi dovremmo dare anche la sicurezza che chi attinge alla voce di Wikipedia abbia anche la certezza che attinge ad una voce che ha una, un, re, un rating un rating come ecco non so questi sono, sono i temi quindi li sintetizzo nelle parole coinvolgimento degli esperti assolutamente quindi azione di influenza sugli esperti ehm, a partire dalle voci che sono state privilegiate, io potrei ecco come volontario magari contribuire su questo fronte le voci relative alle scienze umane. Secondo punto, ehm, dare anche una, un riscontro all'esperto che abbia validato la voce. Non può vedersi l'esperto una volta che ha dato il suo contributo magari eh, rivista la voce, deve... ecco, queste sono le cose che... il mio contributo. Grazie Stefano. Uh, volevo fare un intervento sulla questione degli esperti, perché, uh, lo chiedeva anche a Supercilum, uh, allora in realtà ci sono, e anche in questo progetto farei la stessa cosa, uh, ci sono due tipi di coinvolgimenti degli esperti diversi. Da una parte vogliamo un comitato degli esperti, che vuol dire semplicemente avere un gruppo di persone eh, che seguono un po' il progetto, persone con competenze diverse, eh, possono essere appunto wikipediani con esperienza nella scuola oppure eh, persone che hanno invece esperienza nella didattica a distanza o persone, un docente molto attivo che ha sostanzialmente vogliamo delle persone con delle opinioni perché ci servono perché danno un'occhiata a quello che stiamo facendo e ci aiutano anche un po' con il confronto a riorientare, sistemare eccetera. Nel comitato degli esperti vorrei anche qualcuno che non sia soltanto italiano per vedere anche se questo progetto può essere replicabile in altri contesti. Quindi quello è semplicemente il nostro gruppo di riferimento con delle persone che non sono necessariamente attive nel progetto ma ogni tanto gli uh, mandiamo delle cose e ci danno un consiglio e, e ci aiutano anche a indirizzarlo se gli sembra che funziona. Questo è uno. Secondo eh, gruppo degli esperti era quello che noi nel progetto in Sudafrica abbiamo coinvolto per la revisione delle voci, che era un, un ruolo proprio specifico, noi li chiamavamo reviewer in realtà e per essere un reviewer eh, tu devi essere ovviamente un esperto in quell'ambito. Non abbiamo lavorato con dei docenti di scuola superiore ma con dei docenti universitari, eh, erano tutti docenti universitari e nel nostro caso... Ehm, Volevamo che per esempio la voce di Nelson Mandela fosse revisionata anche da un esperto sudafricano, cioè volevamo fare attenzione che fosse bilanciata rispetto anche ad altri luoghi del mondo, quindi nel nostro caso era orientato verso più eh, anche un punto di vista o comunque un expertise che veniva, era, il cosiddetto sarà un po' retorico quello di dire eh, gli africani che valutino gli africani, ma di fatto è anche un po' quello che se non ci sono bisogna anche un po' ingegnerizzare il coinvolgimento. Quindi in quel caso i reviewer avevano una competenza specialistica, di solito viene riconosciuta comunque come un insegnamento universitario, puoi essere un autore di libri, però di solito questi sono un po' i parametri. E, um, a volte appunto abbiamo scelto dei ruoli perché ci interessava che coprissero magari degli aspetti che non sono attualmente coperti. Eh, nel caso delle nostre voci, io non lo farei sistematicamente su tutte le voci, lo farei magari su alcune voci in cui vediamo che ci sono dei problemi, nel caso delle voci del Sudafrica eh, tante non c'erano, tante erano proprio da, da sistemare da zero, quindi erano magari problemi diversi, io eh, deciderei cosa fare sicuramente su voci legate al fascismo potrebbe aver senso fare comunque una, un tentativo a capire se ha senso perché sono voci molto conflittuali nella comunità magari anche fare delle review esterne potrebbe aver senso dobbiamo secondo me un po' valutare su quali contenuti vale la pena farlo resta il fatto che il bello del sapere di wikipedia è che può sempre cambiare io sono un'antropologa eh, formazione per cui il fatto che le cose che ritenevamo giuste nell'ottocento non lo sono più Ricordiamoci perché eh, sarà stata una meravigliosa la review fatta nell'800, oh, l'enciclopedia scritta dagli esperti, ma adesso per fortuna non misuriamo più i crani della, della gente, quindi ci sbagliamo, il problema è anche che l'articolo perfetto di un esperto magari è sbagliato e il Wikipedia offre la possibilità comunque di cambiarlo, poi comunque anche nel monitoraggio delle voci, una voce che guadagna lo status di voce di qualità, comunque può perdere lo status se ci sono delle modifiche significative, per cui comunque è in evoluzione anche eh, il sistema interno di Wikipedia per raccomandare delle voci, per cui non è che cioè viene comunque segnalato se ci sono dei problemi. Um, però sicuramente eh, noi non vogliamo, appunto lo dicevo all'inizio, non vogliamo rompere il giocattolo, Wikipedia resta col suo funzionamento che è il suo funzionamento sano, cioè nel senso che ha un suo modo di operare un po' strambo ma che ha comunque una, un suo senso e anche una sua, um, una sua logica interna, per cui noi giochiamo con le sue regole e anche il contributo dato da altri eh, poi può essere modificato. Scusate, ci tenevo a eh, dare questa questione sugli esperti perché appunto eh, anche, insomma, spero che avremo un bel comitato degli esperti e poi mh, la possibilità di coinvolgere i viewer. Sono con, concordo molto con quello che dice Yolanda, nel senso che non bisogna cambiare Wikipedia, ci mancherebbe tolta la faccenda di eventuale namespace, minipedia, sono d'accordo. <ride> la... Aggiungo che da... non necessariamente sono d'accordo. Eh. <ride> no, Se no, vorrei... certo, lo so, lo so, <ride> lo so. Lo so. <ride> lo so. Però credo che se c'è un uh, obiettivo, diciamolo così, un lemma in matematica, si direbbe un obiettivo secondario, forse è che se riusciamo a coinvolgere un ragionevole numero tra insegnanti, uh, studenti, esperti, reviewer, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, potremmo sì guadagnare una percezione un po' diversa di Wikipedia, soprattutto nella zona uh, collegata in varia maniera, penso anche alle stesse famiglie, per dire... Eh, nella zona collegata alla prima, alle scuole primarie e alle scuole medie, questo sì, cioè andiamo a, a dare eh, probabilmente una lettura eh, più eh, corretta e forse più partecipata di un'enciclopedia che è corretta e partecipata, soprattutto partecipata e che io comunque continuo a ritenere piena di un valore etico molto importante soprattutto per il futuro. Cioè, è vero che mi confronto con eh, l'Accademia, la Treccani, eccetera, eccetera, ma io credo molto nella partecipazione, nella co-costruzione del sapere, anche come metodo di apprendimento. Sì, poi comunque bisogna avere almeno letto quei quella trentina di libri specialistici sull'argomento per riuscire a scrivere la voce però il problema è anche questo che non è evidente su certi argomenti se non abbiamo i contributori no, io vi ringrazio tantissimo anche per gli spunti questa questione dei, uh, dei reviewer uh, in realtà abbiamo dei trucchi che abbiamo anche esplorato con, con Marta Pucciarelli quando abbiamo fatto il progetto in Sudafrica per esempio spiegare quante volte viene visitata la voce a, ai reviewer è stato efficientissimo, quando gli dici guarda l'hanno vista un milione e mezzo di persone cioè inizia ad essere che uno dice ah beh forse magari do un'occhiata perché in effetti è il mio tema mm, quindi ci siamo accorti che anche questa cosa fare leva anche sulla visibilità di alcune voci è stato molto importante ed efficiente, però appunto magari possiamo anche ehm, Entrare poi nel merito di queste questioni anche in momenti successivi, possiamo organizzare anche degli approfondimenti sul progetto molto volentieri, anche per vedere eh, anche le reti che possiamo coinvolgere. Poi tante persone che in realtà scrivono su Wikipedia sono degli accademici in realtà, quindi tanti di noi hanno contatti con le università, sono collegati, per cui magari può anche facilitare dei processi questo. E siamo ormai già alle 8.15, io sono nota per amare le, le riunioni che durano 50 minuti, scusate, sono, eh, perdonatemi se invece vi ho portato via più tempo del previsto, e, um, spero che uh, insomma, questo sia un... Uh, Uh, un incontro insomma, iniziale, uh, spero che vi iscriviate alla, alla pagina di Telegram, adesso la aggiungo nella descrizione del progetto, siete benvenuti a contattarmi personalmente o a contattare altre persone del gruppo se avete voglia di partecipare, faremo degli incontri dedicati, magari uno appunto sulla questione della review e della valutazione della, delle voci che mi sembra comunque che, che è un tema complicato, che ha tante sfaccettature e, ah Scusate, eh, prego Sanita, vedo adesso, scusate, prego, vai Sanita, ma concludi tu. Che sei, no, no, no, figura non, non mi permetterei mai di rubarti la, no, il finale. C'è cioè una vai. cosa però che mi farebbe molto piacere, ehm, soprattutto dateci una mano appunto nel, nel recuperare i libri e una cosa che in particolare eh, vorremmo sottolineare tutti. Soprattutto non necessariamente soltanto il nostro scopo è classico e scientifico, ma sono anche gli altri istituti che hanno comunque diciamo una loro eh, ragione d'esistere e che solitamente nella, nella società invece vengono messi un pochino da parte. A noi interesserebbe soprattutto approfondire su questi argomenti qui soprattutto, appunto, non solo le scienze, ma anche il diritto, uh, questioni di ingegneria, eccetera, eccetera, che vengono insegnate nei tecnici, negli istituti tecnici, dove anche lì, insomma, ci potrebbe, mh, come wikipediani, far piacere enormemente avere una mano, perché mh, abbiamo, abbiamo bisogno, come dire, di, vedere, di rivedere un bel po' parecchie voci che sono la base, sono soprattutto i concetti, e su questo magari ecco potrebbe essere interessante coinvolgere anche altri istituti tutto qui Yolanda ri ridò la linea a te Benissimo, sì, questa cosa stiamo ancora raccogliendo i testi, per cui anche Stefano mi sa che ti, ti ricontatto specificatamente per l'istituto e per l'indirizzo, quello sociosanitario di cui accennavi, per chiederti magari aiuto anche a te, perché sono magari dei testi che non sempre riusciamo a, a recuperare facilmente. E, e vi ringrazio tutti e ci sentiamo allora via mail e poi vi comunichiamo penso nel giro di 10-15 giorni un altro incontro sulla, sulla valutazione delle voci. Grazie mille.